ta tataaan Pacco arrivato ora Pacco arrivato mistero mistero Pacco arrivato in questo momento un botto Sono emozionatissimo questo questo è il nuovo smart riser nero in anteprima assoluta lo proviamo apriamo via attenzione attenzione questo è il nuovo Smart Riser nero. Lo vedo per la prima volta. All'interno abbiamo placchette di ricambio, che sono queste placchette, due placchette di ricambio. E abbiamo un'impugnatura, le nuove impugnature. Smart riser, che finalmente sono bellissime, pesantissime, specifiche per arco nudo, inclinazione perfetta, posizione perfetta, straordinarie. Le vedo per la prima volta, sono fatte veramente bene, sono fatte veramente bene, vediamo, vediamo l'arco, vediamo la scatola, vediamo l'arco, ecco il nuovo Smart Riser, come vedete la prima cosa che salta all'occhio, ecco la prima cosa che salta all'occhio, i pesi sono disassati, i pesi sono disassati per avere una perfetta, una perfetta un perfetto bilanciamento, un perfetto bilanciamento verticale, straordinario, un perfetto bilanciamento verticale, bellissimo, molto bello. ecco qua vediamo gli ammortizzatori integrati, come il regolamento consente, assolutamente, il regolamento consente ammortizzatori integrati che ce ne sono uno, 2, 3 e 4 sotto i pesi. Non sono dei pesi aggiuntivi, sono degli ammortizzatori integrati. Il, nel libro 4, dove si parla di arco nudo, sono consentiti ammortizzatori integrati in qualsiasi parte del, del riser. L'importante è che non abbiano una funzione di stabilizzazione. Ovviamente, non avendo un giroscopio all'interno, non possono stabilizzare alcunché. Però sono importantissimi per avere una, un buon ammortizzamento nel... Nel, nel, durante il tiro per il resto abbiamo sempre i soliti clicche bellissimi fatti veramente bene diciamo addirittura meglio del, del, nero, del nero precedente molto ben fatto molto ben fatto qua abbiamo il solito sistema di ehm, allineamento dei flettenti però credetemi se c'è bisogno di allineare i flettenti, i flettenti dateli indietro, se sì, sì, sì, i flettenti sono storti, questo è perfettamente, d'altronde lo fa un robot, lo fa la macchina, è impossibile che questo riser sia storto, un riser bellissimo, un riser fantastico, bilanciamento assoluto, io direi che è veramente un prodotto, veramente fenomenale fenomenale impugnatura fantastica un'impugnatura che veramente sento già sento già sento già mia è perfetta è un'impugnatura perfetta vediamolo vediamolo un po' più da vicino ecco lo stiamo vedendo un po più da vicino come vedete il, il riser ha i pesi completamente disassati per avere una perfetta una perfetta posizione verticale senza nessuna torsione senza nessuna possibilità di torsione è veramente veramente molto molto molto molto ben fatto oggi è venerdì diciamo che se riesco a sistemarlo eh, in tempo domenica gusto arcizio tirerò con questo con questo arco. io direi che non, ho, non avrò nessuna difficoltà a sistemarlo e niente eh, vedremo il risultato sono proprio curioso di vedere questo questa bellissima, straordinaria stabilità che ha l'arco e questa impugnatura veramente, veramente mi ha meravigliato. Bene, ecco questo è il, è il nuovo Smart Riser Nero. Guardate che impugnatura straordinaria, veramente una linea pazzesca. Un nero. Veramente satinato, veramente straordinario. Questi pesi veramente rendono no, niente, niente da dire. Veramente straordinario. Sono tutti gli aggettivi, li ho, li ho, li ho sprecati, però veramente sono, sono meravigliato. Me ne avevano parlato, ma vederlo dal vivo per la prima volta è veramente, veramente. Eh... Straordinario. Ora mi metto all'opera e magari faccio qualche filmato di qualche, di qualche freccia e vediamo come si comporta. Non farò altro che smoltare eh, rest, map, spigarelli, inserirlo, mettere il mio bottone, non cambio neanche il center shot perché sono sicuro che le geometrie sono esattamente le stesse. E, e niente. Cercherò solo di, eh, anzi, farò ancora una cosa. Conterò gli stessi giri del, delle precariche, perché sono sicuro che anche le geometrie non sono, non sono cambiate. Conterò i giri delle precariche, le metterò esattamente uguali al mio eh, vecchio smart riser nero. E vediamo se il tiller torna, se il center shot torna e eh, il, il punto di incocco torna esattamente come avesse eh, avuto. Poi farò la prova della carta e vediamo cosa succede con lo strato. il